Presidente, ehm, questa è una proposta che è datata 2020 quindi è ehm, dimostrazione insomma, che c'è stato un lungo percorso di condivisione e di approfondimenti condivisione nella commissione capitolina dove si è ampiamente eh, discusso il tema recependo anche le osservazioni ovviamente delle, eh, dei membri della Commissione stessa. È una proposta che vuole rispondere in qualche modo a molte richieste che pervengono da parte delle, eh, di genitori, da parte delle poses, eh, per ehm, come dire, accogliere le richieste dei genitori, ma non solo, di prendersi cura dell'ambiente in cui i bambini operano, eh, lavorano, vivono gran parte del loro tempo, con interventi di piccola manutenzione, eh, quale può essere... Eh, non so, la sistemazione di un rubinetto piuttosto che di un di una cinghia, di un avvolgibile, insomma lavori che vedono la partecipazione attiva quindi quella che viene definita appunto volontariato civico una consuetudine ormai consolidata in altri comuni italiani non solo ma anche in paesi stranieri dove vige la logica di prendersi cura per l'appunto di un bene comune eh, e che può rispondere anche, laddove la partecipazione è fatta direttamente dai genitori, anche a una... Funzione di tipo educativa perché il vedere la partecipazione dei genitori appunto all'interno della struttura scolastica può essere sicuramente un valore aggiunto quindi proprio per rispondere a queste richieste si è pensato di procedere a regolamentare quindi anche da un punto di vista assicurativo se vogliamo per quanto riguarda l'accesso all'interno delle scuole eh, di personale esterno si è pensato di regolamentare eh, ripeto il percorso è stato lungo c'è stata una lunga condivisione anche con il Dipartimento eh, che devo ringraziare perché ha eh, come dire, stilato una serie di interventi proprio che possono essere affidati ai genitori e mi tengo a sottolineare che non si tratta di sostituirsi all'amministrazione, quanto piuttosto di collaborare con l'amministrazione la, stessa e quindi accelerare anche i tempi di intervento. Dicevo c'è stato un percorso eh, condiviso con il Dipartimento, che ringrazio, condiviso anche con il Segretariato nel momento in cui la proposta è stata presentata, che ha, con, con il quale segretariato abbiamo eh, condiviso anche eventuali emendamenti utili a come dire rendere il testo fruibile e accessibile e quindi ecco qui siamo arrivati dopo due anni ringrazio eh, chi ha voluto condividere il documento? Ringrazio i firmatari tutti, alcuni non ci sono più perché come dire, hanno assunto altri incarichi. Eh, si veda l'allora consigliere Coia, oggi assessore. Insomma, un lavoro che ritengo è stato fatto nella più ampia condivisione possibile. Grazie Presidente.